Si ricomincia veramente a vivere, si ricomincia ad assaporare quello che si era perso dopo tanti anni di sofferenza, tanti anni di privazioni. per sentirsi meno male, non era così, non è... forse ci vogliono le persone giuste per fare certi passi, ci vogliono proprio le persone giuste, che ti aiutano, che ti danno le indicazioni precise, ti dicono la verità di quello che hai e di quello che vai incontro, dei vantaggi e anche dei svantaggi, ma più che altro qui ci sono vantaggi per noi, per noi uomini che abbiamo questo problema, i vantaggi sono tanti, l'unico svantaggio è continuare a rimanere come dubbiosi, incerti, quello è l'unico svantaggio. Dopo quattro giorni dall'intervento è cambiato tutto vado a riposare con uno spirito diverso mi alzo in un modo diverso la giornata è diversa ho recuperato tanti anni è come se avessi ne 66 è come se ne avessi 30 mi sento questo qui, mi sento questa forza dentro e non vedo l'ora di poter superato il periodo di adattamento di poter riprendere la vita normale e penso che sarà una bella vita, una bella soddisfazione, un bel piacere.